a mantenere questo ritmo... per Dark. Scorpio! Mamma mia che Scorpio. partita Scorpio. che ha fatto! Colorato! Colorato! Colorato! La L'ha colorato. Sì. Colorato. Sì. Colorato. Sì. colorato mask! L'ha colorato mask! Salve, mi chiamo Francesco, conosciuto in alcuni meandri del web come Signor Ken. Qualcuno di voi mi avrà già visto coinvolto in vari progetti, relativi principalmente alla piattaforma viola ma in pochi sanno che tutto è partito da qui, su YouTube. Cose! Cose! Io ho sparato una carcassa, quella è esplosa e sono morto! Va bene. Per molto tempo questo è stato un luogo abbandonato da Dio, trattato alla stregua di uno scantinato vetusto e pieno di cianfrusaglie. Però è arrivato il momento, come per ogni scantinato, di fare pulizia e dargli una vita nuova. Oddio! Il colpo si signor che Il colpo si signor Kahn. Benvenuto quindi nel mio contenitore digitale, Qualsiasi cosa mi passerà per la mente finirà qui dentro, che siano chiacchiere da bar, spezzoni di grandi o pessime giocate, robine elaborate o cose caricate alla cazzo campana. Mamma mia! CESAR PROTES! <ride> <ride> Se volete seguirmi sapete cosa fare, tanto la porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa. Attenzione che abbiamo... abbiamo recuperato, eh? Perché non mi sto zitto? Perché non mi sto zitto?